Buongiorno Posso salutarla? Certo Come sta? Bella che è siamo venuti oggi a visitare questa casa di riposo che peraltro a Roma ospita un centro oasi. È una casa che è, eh, ha una piscina e questa piscina è aperta durante l'estate non solo per gli ospiti della casa ma anche per altri ospiti anziani e anche del centro Alzheimer che comunque il comune di Roma eh, sostiene. In questo modo cerchiamo di alleviare quelli che sono eh, i disagi del caldo. Inoltre questa casa ha anche una casa famiglia al proprio interno e si inizia a vedere dei piccoli progetti eh, di, di integrazione proprio tra gli anziani e i bambini. È, questa è la direzione che vogliamo imprimere ai servizi che Roma Capitale vuole offrire uh, alle persone più fragili. Sì, è un posto molto bello, gratuito eh, per gli anziani, ma anche appunto per gli ospiti di centri Alzheimer, per anche alcune eh, persone anziane prese in carico tramite i presidi sociosanitari della Farmacup. Quindi è un posto che accoglie in questo periodo estivo. Appunto, eh, proprio gli anziani di Roma ma non solo appunto anche i bambini che sono qui con le mamme che hanno bisogno del, del nostro aiuto è un messaggio perché tra loro stanno bene in un posto bello è un messaggio forse anche per tutta la città in questo momento abbiamo bisogno di non lasciare solo i nostri anziani e di stare quanto più possibile con loro ogni giorno vengono 50 persone quindi sono stati organizzati proprio dei turni per eh, permettere a quante più possibili persone di essere qui presenti, ci sono anche degli anziani che vengono dal 13 e dal 14 municipio e possono star qui appunto tutta l'estate facendo molte attività tra loro. Cina è un posto, ripeto, bello, questa è la parte importante, loro adesso abbiamo chiacchierato un po' con loro, ci dicono che stanno bene e vedere appunto anziane in costume in pareo il 3 agosto qui a Roma tra loro in un posto di Roma capitale è un messaggio importante per la città, ci prendiamo cura dei più fragili.